La dieta del gruppo sanguigno è stata creata dal naturopata americano Peter D'Adamo ed è una delle diete più originali che siano mai state inventate. È una fantasy diet, una dieta di fantasia. La popolazione viene suddivisa in quattro tipi in base al gruppo sanguigno, gruppo 0, gruppo A, gruppo B e gruppo AB. Ogni gruppo corrisponde a un determinato modello alimentare. Il gruppo 0 sarebbe capostipite dei vari gruppi sanguigni, una specie di cacciatore con predisposizione per la carne. trarrebbe beneficio dalle cosiddette diete iperproteiche, mentre sarebbero sconsigliati i latticini, i legumi e i cereali. Il gruppo A invece sarebbe l'agricoltore, comparso solo in tempi successivi quando l'uomo conobbe l'agricoltura, modificando la propria dieta. Beneficierebbe di una dieta ricca di alimenti vegetali e cereali rispetto alla carne. Poi c'è il gruppo B e AB su cui sorvolo. Fermiamoci per un attimo. Adesso provate a sostituire i gruppi sanguigni con il colore degli occhi di una persona, occhi azzurri, verdi, marroni o grigi, oppure con i capelli rossi, biondi, neri, marroni e mescolateli con i vari modelli alimentari proposti. Abbinateli come volete, capelli biondi con la dieta del cacciatore, capelli neri con la dieta dell'agricoltore, tanto vi dimostrerò che è lo stesso. Facciamo un passo indietro. Che cos'è il metodo scientifico? Il metodo scientifico è quello che ha permesso all'uomo di salvare milioni di vite umane con le conquiste della medicina, di realizzare un trapianto cardiaco o di prevenire il tetano con il vaccino. Il metodo scientifico è il modo con cui la scienza procede per raggiungere una conoscenza della realtà che sia oggettiva, affidabile e verificabile. Esso consiste da una parte nella raccolta di dati empirici attraverso l'osservazione della realtà, dall'altra nella formulazione di ipotesi o teorie da testare con degli esperimenti. Sono stati fatti degli studi scientifici sulla dieta di Peter D'Adamo? Andiamo su Medline, la grande banca dati su cui troviamo tutte le pubblicazioni in campo biomedico e cerchiamo con le parole chiave gruppo sanguigno e dieta. Oppure possiamo usare anche un'altra banca dati che è la Cochrane Library, Ove ci sono tutte le revisioni sistematiche della letteratura medica. C'è chi ha fatto questo lavoro per noi facendo una revisione sistematica della letteratura per vedere se ci fossero delle evidenze che la dieta del gruppo sanguigno desse dei benefici per la salute. Risultato? Nessuna evidenza. C'è addirittura chi si è preso la briga di valutare su oltre 1.400 persone se il particolare tipo di dieta seguita avesse un impatto sulla loro salute in base al loro gruppo sanguigno. Risultato? Nessuna relazione tra gruppo sanguigno e dieta. Gli effetti delle diverse diete sono indipendenti dal gruppo sanguigno di un individuo. In definitiva, la dieta del gruppo sanguigno non ha alcun fondamento scientifico. La dieta di Peter D'Adamo, come tutte le diete miracolose, ha avuto un grande successo, 7 milioni di copie di libri venduti in tutto il mondo, il libro è stato tradotto in 65 lingue. Perché le diete alla moda hanno successo? Perché ci sono giornali o programmi televisivi che ne parlano, fanno pubblicità. Ci sono poi case editrici che pubblicano questi libri. Perché la gente piace provare qualcosa che è una novità, che ha del magico. Perché seguire le indicazioni dietetiche di Peter D'Adamo può dare un beneficio soggettivo a chiunque le segua, indipendentemente dal loro gruppo sanguigno. Quindi uno prova la dieta low carb e dice: Io mi sono trovato bene, ho perso peso e quindi Peter D'Adamo ha ragione. Nella popolazione generale ci sono molte persone che sono predisposte a credere a qualunque cosa venga loro detta, il metodo scientifico non sanno neppure che esista. Quindi, discorso chiuso. Niente affatto, come tutte le bufale che si rispettino continuerà a prosperare negli anni a venire perché ci saranno sempre nuove persone che verranno a contatto per la prima volta con la dieta di Peter D'Adamo leggeranno i suoi libri o qualche scritto su internet oppure qualche video di specialisti alternativi che sostengono che è valida e queste persone ci crederanno perché non hanno gli strumenti cognitivi per valutare se è valida o meno Perché noi tutti ci caschiamo con le novità? Vi racconto un aneddoto un veneziano molti anni fa era andato a Napoli per lavoro ed alloggiava in un albergo. Ogni giorno quando usciva trovava un napoletano che gli proponeva degli orologi falsi da comperare. Il veneziano che aveva esperienza ogni mattina rispondeva «No, grazie!». Nell'ultimo giorno, prima di tornare a casa, dopo l'ennesima richiesta del napoletano di comprare un orologio, il veneziano si avvicinò e gli chiese «Scusa, ma c'è qualcuno che te li compra? Come dire, c'è qualcuno che ci casca?». E il napoletano rispose, ogni giorno nasce un fesso.